Ciao. Ciao, Ciao. Beh, Ciao a tutti. È l'onore di concludere con l'ultimo con talk. Questa edizione online del Freelance Camp. Ci parli di investimenti esatto. in tempo di pandemia. Una pazza idea! Sì, Adesso ci racconterai se <ride> è stata veramente così pazza! Ok Bye. allora. Eh, sì, oggi parliamo di soldi, proprio eh, nel modo più cinico possibile, eh, perché io a fine 2020, dopo un anno di pandemia, mi sono accorta, con eh, più o meno coscienza, di aver speso tutti i soldi che avevo messo da parte e non solo, eh, per investire eh, nella mia attività. Mmh, perché a inizio 2020, quando un po' si andava delineando quella che era la situazione Covid, ehm, insomma avevo capito che era ora di muovere, di muovere un pochino le acque. Dicono che quando il lavoro comincia a calare è il momento di ehm, dare una sistemata alle mail, ai documenti, alle, ai corsi che abbiamo lasciato da parte, per cui... Ehm, Così ho detto se là fuori deve essere rivoluzione allora facciamo la rivoluzione anche qua dentro. Così a inizio febbraio ho preso carta e penna e ho cominciato a eh, delineare un po' quelli che erano i miei obiettivi principali per eh, capire mh, dove iniziare a investire. Ho deciso di presentarveli perché magari possono essere di spunto anche per voi capire, eh, per capire in che modo indirizzare i vostri soldi. Eh, allora il risultato di carta e penna è questo qua. I miei tre obiettivi principali erano sicuramente al primo posto migliorare la presenza sui social, che credo sia, eh, credo che fosse il passaggio di cui avevo bisogno per dare quella spinta in più alla mia attività. Al secondo posto ho scritto lavorare meglio perché avevo bisogno di aggiornare un po' i miei strumenti di lavoro e al terzo posto ho inserito vivere meglio perché sicuramente avevo bisogno di una migliore organizzazione eh, casa lavoro. A questo punto del viaggio io ho avuto il mio primo insegnamento per quanto riguarda gli investimenti ehm cioè l'importanza di eh, pianificare e di programmare, perché se mi fossi basata sull'istinto, sul puro istinto, io avrei assunto un social media manager e gli avrei detto, ok, guidami eh, la gestione di Instagram. In realtà eh, scrivere tutto nero su bianco e programmare le cose mi ha fatto capire che eh, quello che era il mio primo obiettivo in realtà era l'ultimo investimento da fare, perché eh, ho provato un pochino a scorporare un obiettivo grande come una casa. In in tanti piccoli passaggi. E, mh, la presenza sui social, infatti, presupponeva un investimento. Ehm, più importante, diciamo, comunque, eh, che aveva la precedenza, che era quello del sito web. Se con i social io volevo parlare di me e del mio lavoro, avevo bisogno di un sito web dove far atterrare tutte le persone per poter parlare, ehm, avere un punto fisso, un punto di ritrovo dove poter parlare dei miei, del mio lavoro e dei miei servizi. Eh, ricordate, tenete presente, che investire per un sito web non è una cosa singola ma presuppone tanti piccoli investimenti che sono la programmazione del sito, eh, qualcuno che scriva i testi perché io sinceramente eh, non avevo né voglia né tempo di scrivere i testi e, per cui mi sono affidata a uno che lo fa di professione e poi un sito web richiede anche delle foto professionali fatte bene e serie um, per avere un sito web però io avevo bisogno anche di eh, colori, immagine insomma avevo bisogno di lavorare su quella che era la mia brand identity un lavoro che io non avevo mai fatto prima e um, in particolar modo questa brand identity partiva ancora a priori dal logo che sì, avevo, ma non era aggiornato, non mi rappresentava bene, ehm, non era fatto da un professionista. Per cui tutto quello che ha la presenza sui social in realtà era l'ultimo investimento, partiva tutto dal logo e giù a cascata di conseguenza. In questo macro obiettivo io avevo inserito anche l'iscrizione ad Haiti, che è l'associazione di categoria dei traduttori, perché credo che eh, quando ci presentiamo sui social e sul sito web con un sito web Um, un'iscrizione a un'associazione un di categoria possa dare un'immagine migliore ai nostri clienti finita tutta questa prima tranche di investimenti ho lavorato su quello che era il secondo obiettivo quindi lavorare meglio lavorare meglio in particolar modo voleva dire aggiornare i miei strumenti di lavoro, per cui il primo obiettivo che ho, il primo investimento che ho fatto in questo senso è stato il software con cui lavoro. Si chiama CAT, è il software di traduzione assistita che usiamo noi traduttori. Eh, la mia licenza risaliva ormai al 2014, per cui per forza di cosa, avevo bisogno di qualcosa di un po' più aggiornato. Um, come secondo investimento mi sono concentrata sul luogo di lavoro, sono una tra le tante che purtroppo non ho una stanza intera da adibire a studio in casa, eh, per cui ogni volta devo apparecchiare e sparecchiare il tavolo della sala con tutte le mie cose e alternarmi con piatti, forchette e, e bicchieri quando bisogna mangiare. Eh, per cui mi sono lanciata alla ricerca prima di un ufficio um, in affitto, eh, però i costi erano molto elevati, per cui alla fine la scelta è ricaduta su un coworking, eh, per cui ho speso veramente poco perché l'ho trovato eh, grazie al comune che ha adibito un'ala della biblioteca e l'ha resa un coworking, per cui eh, per mezza giornata io riesco a lavorare in modo molto più concentrato. E per la prima volta in vita mia, dopo dieci anni di freelance, eh, faccio pausa con dei colleghi veri, quindi parlo con loro e non con la lavatrice mentre, mentre faccio i panni. E, quindi sicuramente un investimento che vi consiglio, un luogo di lavoro adatto. E come terzo eh, investimento in questo grande obiettivo di, di lavorare meglio ho aggiunto anche ovviamente i corsi di formazione che non devono mai mancare. Diciamo che da questo punto di vista la pandemia ha avuto un, un effetto positivo perché ho sfruttato l'onda di tutti i corsi di formazione che sono stati ehm, Offerti gratuitamente, per cui io ne ho accumulati in, diciamo tre o quattro e poi li ho smaltiti nel corso, nel corso dei mesi successivi, pagando fortunatamente pochissimo. Finita anche questa seconda tranche, sono partita con il terzo macro obiettivo, che era quello di vivere meglio. Al primo posto, sicuramente ho scritto assicurazione sanitaria. L'assicurazione sanitaria per me e per i miei familiari. In cosa consiste? Si paga una quota annuale, e, mh, che può anche essere rateizzata, comunque, che ti va a coprire in base al pacchetto acquistato, ti, copre, ehm, ti rimborsa. Parte o oh, totalmente le spese per esempio di visite specialistiche, di esami del sangue, ehm, ti dà una diaria in caso di infortunio, di ricovero in ospedale, di day hospital, quindi insomma eh, questo investimento mi ha sicuramente fatto, eh, mi fa sicuramente stare meglio anche da un, un punto di vista sanitario. Eh, nonostante la condizione da freelance eh, al secondo passo un programma di ginnastica perché sono sempre stata molto sportiva e sicuramente la, il lockdown e la chiusura delle palestre eh, non mi ha fatto benissimo eh, per cui ho fatto questo piccolo investimento un programma di ginnastica con un personal trainer che lavora online e qualche piccolo attrezzo di base di ginnastica ehm, cioè da palestra in questo modo mi prendo anche cura di, di me stessa e del mio fisico. E poi giuro che non mi sono messa d'accordo con Miriam, ma ho acquistato anche un corso di meal prep, eh, perché vivere meglio ovviamente passa anche attraverso il cibo, eh, non solo a livello di distribuzione dei macronutrienti durante la settimana, ma anche eh, per vivere meglio il momento del pasto e non passare due ore davanti al frigorifero a dire oddio cosa faccio da cena stasera. Eh, Visto che siamo freelance e ci piace parlare molto schiettamente di soldi, vi ho raccolto in questa tabella quelli che sono stati tutti i miei investimenti del 2020 proprio in ordine così come ve li ho descritti, quindi partendo dal logo, il sito web fino a arrivare al corso di Mail Prep, che è stata l'ultima cosa che ho acquistato. Ehm, te la metto perché penso che sia utile per chi non ha mai fatto investimenti di questo tipo e anche per chi invece lavora nel settore così ha un'idea magari di quanto possano spendere i clienti dei competitor. <ride> ecco. Il totale, se vi interessa, sono 9.270 euro che mi ehm, è venuta una sincope quando l'ho scritto, quando ho fatto i calcoli, perché mai... Ehm, cioè se mi, se mi dicessero adesso spendi 772 euro al mese eh, per 12 mesi ecco io direi di no assolutamente però diciamo che razionalizzare le cose comunque eh, ha permesso di ehm, vivere questa spesa nel modo migliore possibile e soprattutto eh, di non, ehm, ehm, non subirla ecco da tutta questa esperienza di investimenti del 2020 io ho tratto diciamo quattro conclusioni, quattro insegnamenti il primo eh, l'importanza di dividere gli obiettivi, i macro-obiettivi, in tanti micro-step, in tanti passaggi. Eh, questo permette di capire meglio da dove partire, come vi dicevo nel primo obiettivo del, della presenza sui social, ma permette anche di distribuire le spese nel tempo grazie alla rateizzazione che ormai il 90% delle persone ti propone. Eh, il secondo in, in, insegnamento è stato che, gli investimenti non sono mai solo in termini di soldi, ma sono anche in termini di tempo, per cui ehm, è sconsigliato accumulare troppi investimenti se poi manca il tempo di seguirli. Um, come terzo insegnamento bisogna considerare gli imprevisti. Non calcolate mai, non pianificate mai le spese fino all'ultimo centesimo, perché qualcosa può sempre andare storto come il mio pc rotto il giorno prima di partire per le ferie quindi dai 9.000 euro aggiungete pure 600 euro di computer e ultimo insegnamento, è investire apre nuove prospettive, cioè ehm, le opportunità non cadono dal cielo, finché non siamo noi a muovere un pochino le acque, a cambiare le carte in tavola non avremo mai niente di nuovo, quindi eh, sicuramente l'investimento apre la strada a nuove opportunità. Per cui se eh, a parlare di investimenti, a voi è venuto in mente proprio quell'investimento lì che avete nel cervello da un po', eh, fatelo, se pensate che sia l'investimento giusto per voi, per il vostro lavoro, per lavorare meglio, per vivere meglio, buttatevi, fate l'investimento senza aspettare la prossima pandemia. Grazie a tutti per, per la pazienza per essere arrivati fino a quest'ora. Beh, grazie a te Carlotta. Io trovo sempre sì. molto, molto utile anche quando qualcuno tira fuori i numeri, eh, perché eh, altrimenti restano tutti gli scontri sì. sempre molto nell'aereo. Invece diamo concretezza alle cose, vediamo quanto costa fare le cose. Che è esatto, sì, difficile. secondo me è la cosa più utile, almeno come esperienza. La domanda è, hai già cominciato a vedere un ritorno dell'investimento oppure stai ancora? <ride> no, sto ancora aspettando in realtà, <ride> però, però devo dire che i rimborsi dell'assicurazione sanitaria mi sono già arrivati, quindi sì. dai, siamo sulla strada giusta. Ti aspettiamo nei prossimi freelance camp così ci racconti il ritorno dell'investimento, dopo gli investimenti. Esatto, gli investimenti un anno dopo, ottimo. Sembra, okay. Il format, come è andata a finire, è esatto. un format utilissimo anche quello, come tirare fuori le cifre. Sì. Esatto. Grazie Carlotta. Bene. Grazie a voi.